la possibilità di andare a fare, diciamo così, ad applicare, a credere e a rendere, mettere in pratica l'alleanza con Dio, con i suoi padri, con Abramo e ovviamente con Isacco, e quindi tutta la discendenza dei suoi figli delle dodici tribù di Israele, quindi un passaggio davvero nodale. Avremo modo anche di chiarire alcune cose che riguardano suo fratello, sempre in positivo, perché in negativo tutta la tradizione giudeo-cristiana ne ha dette di tutti e di più, però cerchiamo di vedere nel testo genesiaco anche gli aspetti positivi, giusto per andare a equilibrare, per onor della storia, onor della cronaca, anche la figura di Esav. Se vi piace la nostra, il nostro contributo, il nostro, il nostro racconto, le nostre istanze. Vi preghiamo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella e sarete sempre aggiornati su tutto quello che produciamo e anche per le dirette, sia quella della sera sia quelle eh, giornaliere. In questo periodo stiamo facendo un enorme sforzo, perché stiamo facendo delle dirette sul libro dell'Esodo perché? Perché nel, nel calendario biblico eh, che i figli di Israele ovviamente seguono da, da, da millenni. Tu, ci sono tutte le parashot da, dal primo capitolo dell'Esodo all'ultimo, e quindi è un grosso sforzo. Quindi noi non faremo, ovviamente, finito Genesi, il commento all'Esodo, perché lo stiamo già facendo, eh, con tutto lo staff che si sta prodigando questo H24, e quindi poi riprenderemo chiaramente degli altri testi, eh, Levitico, Numeri e Deuteronomio, e eh, quello che Dio ci darà da fare nei prossimi anni, sempre se lui darà la possibilità. Capitolo 28. Capitolo 28 possiamo eh, dividerlo in due parti. La prima parte eh, riguarda Isacco, l'invio di Isacco eh, a Giacobbe per prendere moglie da Laban. Perché? Perché non voleva assolutamente che suo figlio si imparentasse con i Cananei. Ma devo dire che la stessa cosa, indirettamente, e qui possiamo vedere anche un aspetto di conversione di Teshuvah da parte di Esav, Esav farà praticamente la stessa cosa, perché una volta che ha visto che il padre ha mandato suo fratello a eh, sposarsi fuori da Canaan, fuori dalla terra della promessa, anche lui, il versetto 9, va'iele el-Ismael, va'icach et machalat, va't Ismael ben Abram, achot, Nevayot al-nashiv lo, leisha cioè andò Esav da Ismaele prese Makalat figlia di Ismaele quindi ovviamente fratello di Abramo eh, eh, figlio di Abramo eh, sorella di Nevaiot oltre le, le sue mogli e la prese per lui come moglie cioè fece di fatto un atto di teshuva di conversione quindi vedendo che suo padre ci teneva questo legame con Padamaran, fece esattamente la stessa cosa, non tanto per andare a Padamaran, ma per andare dagli Ismaeliti che ovviamente erano, erano eh, i suoi zii, sostanzialmente, perché Ismaele è il fratello, è il fratello del padre. Vaikra Eliakov Vai yakov vaievarech otto, chiamò eh, Isacco chiamò Giacobbe e lo benedisse, vedete di nuovo questa benedizione, ma qual è la finalità? Comandò e disse a lui: «Lotikat Isha, non prenderai per donna, bivvenot Canaan, Tra le figlie, tra le figlie, dalle figlie, dalle figlie di Canaan. E poi c'è il solito comando: alzati. Spesso Dio lo fa con i suoi figli, in questo caso è il patriarca Cumlah, Cumlah. E alzati, va a Padamaran, a Bet Betuel, che sarebbe poi il nonno, alla casa di Betuel, padre di tua madre, e prendi per te la donna tra le figlie di Lavan, fratello di tua madre, cioè prenditi praticamente una cugina. Ecco. E El Shaddai, ecco, sempre questo ricorrente El Shaddai, quando il tetagramma dirà di essere El Shaddai, cosa vuol dire El Shaddai? Noi traduciamo Dio onnipotente, però qualcuno traduce il Dio delle montagne, altri traduce che le Shahad potrebbe dire la pianura comunque un dio locale che eh, veniva adorato e che attraverso la mediazione di questo nome faceva riferimento veramente alla, al dio creatore al tetagramma, ma perché? Perché lo dirà il tetagramma di essere il Shaddai, non perché noi diciamo che il Shaddai è il tetagramma, attenzione è esattamente il contrario è, è, è il tetagramma che dice che lui è Ani al Shaddai io sono il Shaddai e quindi Eshaddai ti benedica, poi il solito termine genesiaco, vai fe, eh, cioè fruttifichi, vai e eh, ti fruttifichi e, e ti moltiplichi e tu diventi, e tu possa diventare, tu divenga le Kal amim. Ora la Kal di per sé è un'assemblea sia religiosa sia, eh, noi potremmo dire laica, Qui siamo davvero in una benedizione di afflati universalistici che richiama ovviamente anche noi cristiani. L'Apostolo Paolo spesse volte farà riferimento addirittura ai Corinti, non è che gli i Corinti fossero tutti ebrei, anzi tutt'altro. I Corinti erano dei Goim, erano colonia romana, però spesse volte, ricordiamo il capitolo 10, ma non solo, Paolo dice: I nostri padri erano nel deserto, i nostri padri erano sotto la nube, i nostri padri, intendendo i padri anche dei Corinti. Non si riferiva evidentemente solo ai padri di, di, che c'erano ovviamente nella tribù, nella tribù di Beniamino, quindi i, i padri di, di, di Paolo. Se allarga questo nostri, questo flato messianico universalista tipico, tipico del cristianesimo. Ecco qui già abbiamo eh, qualcosa di interessante perché dice. Eh, Dio ti fruttifichi, ti moltiplichi, tu diven ti possa diventare, tu divenga assemblea degli Amim, dei popoli, cioè luogo di raccolta di tutti i popoli. Vi ricordate che noi, eh, in Genesi vi ricordate all'inizio nei primi capitoli, quando abbiamo parlato di Yafet, dice che le dimore di Afet sono belle, ma troveranno ricovero presso le tende di Sem. E qui di nuovo la stessa cosa. E poi. E di nuovo al versetto 4 c'è una, una, una, una speranza: una speranza forte lecha et birkat Avram e, te, e dia a te questo del Shaddai, la benedizione di Abramo, a te, e alla tu, al tuo seme, alla tua stirpe con te per possedere la terra, dove tu andrai in, nelle tue perimigrazioni, Ascerna Telokim che diede a te, eh, che diede Elohim a Abramo. Perché lo chiama Elo Elohim in questo caso non e non il Shaddai e il Tetagramma? Questa è una tradizione evidentemente Eloista, è una tradizione del nord, ma se viene definito Elohim vuol dire che Dio giudica, è il Dio della giustizia sostanzialmente, e quindi visto che, visto che eh, Dio aveva fatto una promessa e, de, e, de, e la vuole mantenere, è giusto perché mantiene la sua promessa e quindi... Il riferimento è al Dio della giustizia, Elohim. Poi, che il tetagramma sia l'Elohim dei padri e che manifesti più la chesedera rachamim, cioè la, la, la, la, la misericordia e la grazia, la hen verso il popolo di Israele, quello ovviamente va da sé, ma è un'altra pericope. Veshlach Yitzchak e Tiakov, ecco questo Ishlak, questo inviare, non è solo un comando, ma è un comando con un potremmo dire con un pedigree. Noi potremmo dire è lo stesso verbo che si usa per l'apostolato. L'Apostolo è mandato in nome per conto di chi lo manda. Nel nostro caso di Cristo, in questo caso Isacco manda a Giacobbe. V'elech e Padamaran e andò a Padamaran, camminò verso Padamaran al Lavan. Ben Betuel a morì. Da Lavan, figlio di Betuel l'Armeo, fratello di Erifka, madre di Jacob Esav». Ecco quindi abbiamo di nuovo un mandato specifico, un mandato tribale, un mandato che vuole fare la differenza tra la discendenza dei figli di Evrim, quindi di quelli che vengono da oltre il fiume con Abramo, Isacco e in questo, caso, in questo caso Giacobbe, perché è Isacco che manda, eh, con i Cananei. La grande differenza i Cananei non ci vuole alcun tipo di parentela, perché se ci fosse stata parentela ci sarebbe stata anche una parentela sulle divinità, non è un problema razziale, è un problema religioso, ecco, io faccio sempre un po' fatica a spiegare queste cose. Da notare, questo ve lo dico per curiosità, che questa benedizione del versetto 4, e cioè Dio ti dia, quindi è impetrativa, Dio dia la benedizione a te di Abramo, alla tua stirpe, al tuo seme per possedere la terra e che Dio diede ad Abramo, sono le ultime parole di Isacco. Le ultime parole di Isacco, Isacco si congeda da noi, si congeda dalla, dalla memoria dei padri, dal Sefer Bereshit, con una Beracha, con una beraka suo figlio. Questo è di grande utilità per noi, perché le, noi, come dice l'Apostolo Paolo, abbiamo bisogno di parole di benedizione e null'altro. Esav, eh, e qui c'è questa che ho definito conversione, esav, e vide Esav Berach e E vide Esav che Isacco aveva benedetto, benedisse suo fratello Giacobbe, lo inviò, quindi con un mandato pieno. A Padamaran per prendere le kahat Lo per prendere a lui, Mishandala, Isha, la donna, e lo benedisse lui e ordinò a lui, dicendo, isha kenan". di nuovo la ripetizione: non prendere moglie dalle figlie di Kenan. Di kenan. Apro una parentesi: l'ostracismo di Esdra e di Nemia. Verso i figli di Israele che avevano sposato delle donne di Babli e, no, e parlavano ehm, l'asmoneo e non più nell'ebraico e nell'aramaico, perché l'aramaico era parlato dalle classi alte, quelle degli scrivi che poi rientrarono no, con appunto Ezra, Zorobabeli, Yeshua, Cohen, eccetera, poi dopo passò, qualche secolo dopo, come lingua popolare, fino ai tempi di Cristo, nell'aramaico medio definito così o l'armaico settentrionale, o orientale, vatta la pesca, lì sono i linguisti che lo devono dire, fa poi riferimento, si basa alachicamente proprio a questo concetto. Qui abbiamo due comandi, non guardiamolo solo come Agadà, come racconta, abbiamo due comandi che fanno tremare i polsi, perché Giacobbe chiaramente accetta, viene mandato, obbedisce, ma il fatto che Esav sente questa benedizione e questo mandato lo fa riflettere perché lui aveva preso mogli diversamente noi potremmo dire no? e fa un cammino di conversione. Bene. Per questo, per questo episodio eh, diciamo che eh, lasciamo alla prossima puntata eh, la spiegazione di questo ep episodio e andremo avanti con la lettura del, del capitolo 28 del Sefer Bereshit dal versetto 7 in avanti. Ciao e alla prossima!